Anticipo il voto positivo su quest'ordine del giorno che va eh, nella direzione appunto della, eh, del controllo, della strutturazione, del monitoraggio dei servizi che eh, Roma Capitale eroga nell'ambito dell'attuazione eh, dell delle pari opportunità eh, ed è complementare all'operazione che siamo andati oggi a definire dell'approvazione dell del piano di azioni positive che sono rivolte invece all'amministrazione capitolina, ai dipendenti dell'amministrazione capitolina, questo è eh, il parallelo per quanto riguarda invece i servizi erogati alla cittadinanza. Non è chi non vede e non capisca l'importanza di, eh, cioè di questo documento, di questa proposta, perché si possa alla fine redigere un documento pari a quello che siamo andati oggi ad approvare perché questo sarà un grande passo avanti per il monitoraggio di ciò che l'amministrazione compie in favore della cittadinanza tutta. Grazie.